Teni B Ormai più Notte fonda in camera, a luce accesa Non riesco ad ingannare l'attesa di un nuovo giorno ormai Prendere sonno un'impresa e perdere i contatti col mondo è più facile che affrontarlo fino in fondo con un pugno di sabbia soffiato dal vento mi sfugge tra le dita questo tempo, e se ci penso sembra così vuota ogni giornata, per questo ringrazio ogni frase e melodia che l'ha colmata, in fondo è per questo che scrivo versi su carta, non ci ha perso di affrontare il mondo, se non di affrontarla a mio modo, attraverso il mio universo, stesso di vincere perché tra queste note che mi sono perso, non è poi tanto diverso perché ascolta e trova qualcosa di vero, so che se si piange ogni volta di fronte alla stessa, quelle parole sembrano conoscerci meglio di certe persone Trascrivo frasi non a caso Incastro i pezzi del mio puzzle Alla ricerca di me stesso Ma quando sei no adesso Ormai, mai più Ormai, mai più Ormai ho detto basta adesso smetto prendi i miei sogni e li chiudo a chiave in un cassetto forse troppe ma sarò coerente con me stesso un uomo è nulla senza sogni dimmi certo è un sono diverso la verità è che questo fuoco che arde dentro non si estingue come non si estingue un sentimento puoi metterlo da parte per un po' di tempo ma basterà una singola scintilla a fargli riprendere il sopravvento è difficile descrivere l'effetto che fa so solo che il modo più intenso è di vivere la realtà quando ne hai bisogno è sempre là vive di emozioni ed io mi sento finalmente vivo quando ne ridà essere in conflitto con me stesso mi lascia. Levi o le mie pene scrivendo su di una pagina e se ti attraverso un brivido sullo sfondo di una lacrima vuol dire che in fondo la musica tocca l'anima. Trascrivo frasi, no, a caso incastro i versi dal mio puzzle, alla ricerca di me stesso, ma quando se no, adesso ormai, mai più ormai, mai più ormai, mai più ormai, più scorre il fusto dentro la clessidra ultimo granello precipita maledetta forza di gravità il tonfo tuono nel vuoto che mi circonda stringe al petto tipo morsa di anaconda e mi ricorda in tutto questo è una canzone che può fare prenderti un istante e farti respirare prendere un istante e renderlo immortale la verità è che ciò che era una passione adesso è una necessità trascrivo frasi no a caso incastro i pezzi del mio puzzle alla ricerca di me stesso ma quando se no Alla ricerca di me stesso ma quando se non adesso Scrivo frasi non a caso incastro i pezzi del mio puzzle Alla ricerca di me stesso ma quando se non adesso Ormai, mai più, ormai, mai più, ormai